Allora, prima di cominciare qua puliamo che è sporco, non si toglie questo sporco qua, ma aspetta è che non si toglie questo sporco, ma... ah ma sei tu, eh vabbè, ecco perché non si toglie lo sporco. Benvenuti e bentornati cari amici follower, followers e ben ritornati in un mio video Sì lo so ragazzi sono stato molto assente ma è per Per via dei cazzi mia che non sto qui a spiegarvi a voi eh, Ho un po' di periodo un po' così e che non sta andando bene nella mia vita Che sono cose personali e quindi non ho, avevo idea, non avevo la forza di continuare di andare avanti E se ragazzi vi dico che non avevo la forza di continuare di andare avanti è veramente così ragazzi Perché in questo video non ho fatto neanche il letto e, e per questo che non facevo più video Ma oggi siamo ritornati perché? Perché ragazzi perché il mio primo video sulla reaction al prete su TikTok ha raggiunto 380 visual Anche di più e sta ancora andando di più E quindi vi ringrazio tantissimo per questo Si vede che vi piace perché no portare un altro video su una reaction a qualcuno o A una specie di cose come saremo oggi qui E avrete già capito dal titolo ovviamente Si sì, è un'idea rubata È un'idea in realtà che la fa un altro streamer eh, però noi ci copiamo sempre con quello streamer e quindi siamo legati Se vedete questo disordine è normale, è sempre stato così <ride> Ragazzi prima di iniziare il video però vorrei dirvi che se siete dei gamer e volete risparmiare ragazzi Potete usare il mio codice dei instant gaming che sono diventato un partner Non ci voleva tanto quindi... <ride> potete utilizzare il mio codice sotto in descrizione lo troverete E, e potete avere degli sconti in più sui vostri acquisti dei giochi e niente ragazzi iniziamo e dovete assolutamente seguirmi su TikTok ragazzi perché anche lì faccio delle belle visuali ho anche 80 follower cioè io non ci sto neanche tanto ho fatto dei video così e ragazzi ho fatto due video con più di mille visuali quindi tanta roba gg e ragazzi come avete letto dal titolo oggi faremo un paragone tra chi è meglio tra Stati Uniti e Russia e vedremo chi sarà il migliore sappiamo già chi è il migliore no sappiamo già e ragazzi, iniziamo con questa reaction America, noi abbiamo i migliori autocarri I migliori cose per trasportare, ok? Vediamo la Russia, vediamo la Russia Chi sarà migliore? <ride> L'abbiamo visto? Bellissimo quello della Russia Molto, molto, molto bello quello della Russia Fantastico, mi è piaciuto America, noi abbiamo i migliori ballerini Vediamo se è vero, vediamo se è vero Vediamo se hanno ragione <ride> No, no, no. Questa vince la Russia. Vince la Russia assolutamente. Eh, vorrei andarlo a rivedere, vorrei... Fabio. Andiamo a rivederlo, eh. Che qua mi sa. Guarda, no. È troppo molli. Troppo molli. Andiamo la Russia adesso. Guardiamo la Russia. Guarda. Ecco, questo è il ballo, ecco. America Noi abbiamo le migliori porte. Abbiamo fatto le migliori porte. Vediamo quelle russe, eh? Mamma mia. <ride> Veramente migliore. Neanche, neanche la Tesla c'ha quelle. Quelle porte lì, eh. Fighissimo. Si aprono così al tocco, guarda col piede si aprono, guarda bello vediamo questa, America noi abbiamo i migliori bikers, cioè i migliori motociclisti vediamo la Russia <ride> Era, hanno ragione, hanno ragione, io do tutta la ragione a loro America noi abbiamo i migliori push ups nel senso quelli che fanno, ok, questi <ride> Che cazzo fa america noi abbiamo i migliori uh, winter golf cioè quelli uh, sulla neve golf sulla neve vediamo russia <ride> ha sbattuto la faccia contro il ghiaccio rivediamolo fabio rivediamo. <ride> guarda america noi abbiamo la migliore relazione con gli orsi Guarda, guarda, si abbracciano, si baciano, si accarezzano Vediamo la Russia ragazzi, vediamo la Russia Putin lo cavalca l'orso Vediamo ragazzi, di nuovo America, noi abbiamo le migliori macchine che vanno all'indietro Esatto Vediamo la Russia <ride> Si è smontato tutto ragazzi La presa su Wish, la presa su Wish quella macchina vediamo america noi abbiamo le migliori le migliori strade fatte bene guarda lì vediamo in russia ragazzi vediamo in russia <ride> belle belle fatte proprio bene a regola d'arte vediamo america noi abbiamo le migliori persone di bungee jumping oh, mamma mia oh, da, da dove si è buttato russia <ride> ma dove era attaccato quello si è buttato da solo così no? <ride> Polizia di, degli Stati Uniti Ha fermato uno Esce tranquillamente Normalmente come dovrebbe essere in Russia Vediamo <ride> Per fermare una macchina vanno in 10.000 America Noi abbiamo le migliori rocket launcher Cioè Quelle che Ah ok Tipo lanciarazzi Vediamo in Russia ragazzi Volevo vedere in Russia <ride> Direi che assolutamente ha vinto la Russia Ha vinto la Russia Ok ora passiamo su Instagram oh, Cazzo questo no. Oh, Cazzo mia, mia, mia. E ragazzi ora andiamo su Instagram. Perché, ragazzi, io ho selezionato questa page qua che mi piace davvero tanto. Molto ma molto figo. Tutti verso su Russia. E veramente l'ho selezionato per voi. E eccolo qua, ragazzi. Andiamo a fare la reaction di tutti questi video. Ecco i nostri uomini che volano. Russia, vediamo. Guarda. Con, con la pompa dell'acqua, quello per, per l'autolavaggio, fighissimo, mamma mia. Non avvicinarti agli squali che possono ucciderti È vero, è vero, in Russia In Russia ci ballano assieme, in Russia ballano assieme, bene. bello, bello, hanno un buon rapporto con gli animali America, abbiamo i migliori bagni, guarda, tutto d'oro, tutto dorato, fighissimo In Russia, vediamo in Russia Bagno portatile, fighissimo Molto utile, devo dire che è una genialata eh? Cina, i nostri uomini sono bravissimi a combattere Guarda, cin -Cion, cion che spacca tutti Vediamo in Russia, ragazzi guarda, guarda, contro un pupazzo di neve Fighissimo, è andato proprio a K K.O Francia, i nostri animali sono co così carini Vediamo in Russia, secondo me sono più carini <ride> Un orso in moto, guarda niente ragazzi per questo video è tutto grazie mille per chi è arrivato a questa parte spero che il video vi sia piaciuto se è stato così ragazzi mettete un bel mi piace che così mi fate capire dato che non li state mettendo ultimamente e niente iscrivetevi al mio canale ovviamente perché dobbiamo salire ragazzi dobbiamo salire salire e niente ci vediamo al prossimo video prossimo video che vediamo se, se più presto perché sto portando un video ogni, ogni morte di papa quindi è meglio se ne porto un di più e niente ricordatevi di seguirmi su tutti i miei social eh, instagram youtube eh, siamo su youtube ok instagram twitch tiktok e eh, tutto quello che volete trovate tutti i link in descrizione e niente noi ci becchiamo al prossimo video bella oh, comunque questo sporco non si toglie eh? non si toglie proprio questo sporco Oh, lavati frate